Wow, il nostro pianeta, decisamente pieno, pieno di storie, pensieri, di cose da fare e da non fare, pieno di opportunità, pieno di possibili scelte, pieno di oggetti, culture, cibo, musica, pieno di persone, persone. Persone vuote, pieno di persone piene. Ne ho incontrate tante di persone. Persone che mi hanno regalato grassi e risate. Altri che mi hanno aiutato a crescere. Altri regalato sentimenti nuovi. E chi mi ha fatto emozionare, chi mi ha ispirato, chi piangere, chi ha ascoltato e chi ha insegnato. Ognuno di voi inconsciamente, chi più chi meno, mi ha lasciato qualcosa. Beh, ne approfitto per ringraziarti, perché se ho questa grande fame di seguire i sogni è anche grazie a te. Ora tocca a me applicare tutta l'arte messa da parte fino ad oggi e concretizzare le idee. E come farlo? Beh, me lo sono chiesto per molto tempo, mentre la risposta era lì, davanti ai miei occhi. Foto al mondo. Questo è quello che creo. La fotografia è lo specchio di quello che i miei occhi vedono e il mio cuore plasma. Esistono esseri umani che, come te, possiedono il dono di influenzare gli altri in maniera positiva. Il tuo punto di forza, il tuo messaggio e la tua attitudine sono da mostrare al mondo. Ognuno di noi ha da dare al mondo qualcosa, ne sono certo. Che sia una nozione, un'esperienza, una storia. L'importante è il succo di quello che vuoi comunicare. E io ti aiuterò a renderlo vivo attraverso i miei contenuti. Il mondo ha bisogno di sentire quello che hai da dire e di vedere quello che sai fare. Qui importa chi sei veramente. Puoi essere la giusta ispirazione per qualcuno in difficoltà o essere il consiglio corretto nel momento giusto. Insieme a Piggy scatteremo la foto che più rappresenta il tuo messaggio e la tua unicità. Ed una cosa da te la voglio sapere Sarai il protagonista della tua vita O lo spettatore passivo Pick at word. This is what I do